Ciao amici e bentrovati sul nostro canale. Avete voglia di un'alternativa al caffè leggera e spumosa? Ebbene oggi vi proponiamo la fantastica crema al caffè. Si tratta di una ricetta semplice veloce che si fa con soli tre ingredienti caffè solubile, acqua e zucchero ed è la portata di tutti. Iniziamo! Qui abbiamo del caffè solubile per chi non lo sapesse si presenta in questo modo. In una ciotola mettiamo 100 ml di acqua, 150 g di zucchero e 20 g di caffè solubile. Mescoliamo con le fruste elettriche per circa 2 minuti fino a raggiungere una consistenza liscia e spumosa. Guardate che bella consistenza liscia e soffice! Sembra proprio panna montata! Mettiamo nel bicchiere e voilà! Ecco la nostra crema a caffè pronta! Bene amici ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo insieme questa meravigliosa crema a caffè. Cosa posso dirvi? È talmente soffice che sembra di mangiare una nuvola. Poi il gusto del caffè fresco è qualcosa di straordinario. È leggera, vellutata e super cremosa. Insomma, cosa posso dirvi? È assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un mi piace. È sempre gradito. Ci vediamo al prossimo video!